Buongiorno, sono Celeste dell'azienda Forall e sono venuta ad intervistarla. Buongiorno, mi fa molto piacere, sono Fabio, mi serviva una connessione a internet per, perché prima, senza, sinceramente senza una connessione internet non si può fare niente per lavoro, scuola, quello che serve. Perché tra tanti ha scelto Forall? Avevo provato altre compagnie, non mi, trovavo, non mi trovavo bene. Come tutte le cose, all'inizio se non conosci l'azienda roba sei un po' titubante. Sono andato a una fiera a Pordenone dell'elettronica ho visto il banchetto dei Wi-Fi for all sono andato, eh, ho parlato con un tecnico e da lì ci siamo messi d'accordo ho detto va bene veniamo un giorno sei a casa da lì è partito sono venuti hanno cominciato a montare la parabola sono partito con il 30 radio della for all poi ho usato più avanti 50, 100 e via mi trovo molto bene cosa contraddistingue secondo lei for all dagli altri operatori? allora innanzitutto eh, for all dagli altri operatori distingue dalla da come quello che dicono è vero e fanno, perché facendo un un test funziona. Faccio un esempio io in casa quello che ho, i 100 mega sono veramente veritieri, funziona molto bene sia dal streaming, dal lavoro, che dal computer e altre cose insomma. Fortunatamente posso dire ho conosciuto la vostra azienda e mi trovo molto bene, anzi, posso dire peccato non ve l'ho conosciuta prima, che mi serviva e non... Sappiamo che lei è un cliente molto attivo online e anche sui social, ma come mai? Secondo me la migliore pubblicità è il passaparola oppure fare una pubblicità. Siccome che è un'azienda che lavora molto bene, ha gente professionalità, sia tecnica, sia commerciale, è giusto fare pubblicità, che passare un amico, chi che è, un'azienda, for all perché lavora molto bene sia nel territorio che anche dai clienti. Quali parole utilizzerebbe per raccomandarci a un suo amico? Professionalità, qualità, si fanno sentire molto, un cliente, cioè in famiglia, e soprattutto mantengono quello che dicono, quindi promesso e connesso, perché sinceramente è la verità.